Sono come un marinaio che naviga senza bussola, nei mari più spreduti del globo. Solca le acque senza alcuna certezza sul suo futuro, senza alcuno scopo e con un'unica preoccupazione. Quella di poter avvistare tra le tenebre della notte la stella che lo guiderà per il resto del suo cammino. Il marinaio passa notti intere circondato dalle onde del mare in burrasca e dalle fauci degli squali che nuotano con l'acquolina in bocca in attesa che la nave si sfasci per poter saziare la loro fame con l'appetitoso avventuriero. Ma lui non si scoraggia. Continua a vagare senza sapere la destinazione, ma col cuore pieno di speranza. Quella speranza di poter intravedere una notte tra le tante stelle, quella giusta, che lo porterà sulla retta via. E anche se la probabilità di avvistare lei è minima, il marinaio si sveglia ogni mattina con l'animo colmo di serenità e lontano dalle paure, perché sa che lei esiste, anche se si confonde tra le altre miliardi di stelle ingannatrici. Lui vive con l'unica certezza che lei c'è, vive nel suo cuore e nella sua mente, ma... Là là. Sì, è lei. La stella che per anni il marinaio ha sognato ed è la cui esistenza era certo. Presto, ora, non c'è tempo da perdere. Seguiamola. Lasciamoci guidare dalla sua luce che offusca tutte le altre stelle. Il lupo di mare la sente sempre più vicina al suo cuore. Sono quasi un tutt'uno. La può quasi toccare, la... Ma cosa succede? All'improvviso la stella scompare dietro le nubi. Il marinaio non capisce cosa sta accadendo. Si fa prendere dal panico. In pochi secondi si vede svanire davanti ai propri occhi quella speranza che per anni aveva coltivato dentro di sé e ora l'unico pensiero che lo assale è quello della solitudine. E dopo ore di vane ricerche se ne torna a letto con una bottiglia di rum pensando a quanto sarebbe stato meglio se non si fosse mai imbarcato in quell'avventura è l'alba il mare si è calmato i raggi del sole rimbalzano sull'acqua limpida dell'unico nemico di sempre i gabbiani cantano e il marinaio si sveglia nell'espressione del suo viso c'è qualcosa di diverso non si legge più con l'amarezza della notte precedente, ma si intravede nei suoi occhi un velo di felicità. Ora l'uomo spruzza da tutti i pori un'immensa gioia perché comprende la sua enorme fortuna. Sa che anche se lei non è con lui, si sveglierà sempre contento perché continuerà a vivere nel suo cuore. Tanti anni fa, che non sono passati. Grazie.